Il registro unico del terzo settore è entrato in vigore. Associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore. Fiscalità delle associazioni di promozione sociale. Pluralità di scopo. Si pensi alle associazioni sportive dilettantistiche. Rapporto tra lavoratori soci o volontari. Il mondo sportivo sta cambiando. Sempre più spesso sentiamo parlare di terzo settore e di riforma dello sport. Orientarsi non è facile. SportPoint è un progetto finanziato da Sport e Salute promosso da WISP in sinergia con altri quattro enti di promozione sportiva pensato per fare chiarezza sulle nuove dinamiche del mondo dello sport di base. A partire da giovedì 21 aprile, i nostri esperti saranno a disposizione, attraverso incontri settimanali online, per chiarire dubbi e fornire tutte le informazioni formali e fiscali necessarie per comprendere le novità con le quali confrontarsi. Iscriversi è facile. Dopo aver scaricato l'app WISP sul vostro cellulare, cliccate sulla scritta Mondo WISP sopra la vostra tessera. Oltre alla newsletter Pagine WISP, all'agenzia di stampa WISP Press, ai servizi per le associazioni e alle offerte assicurative, troverete la sezione dedicata a SportPoint. Cliccando alla voce SportPoint sarà possibile consultare il calendario degli appuntamenti con i nostri esperti e prenotarsi. Tutti gli incontri si svolgeranno online e saranno aperti a tutte le persone interessate. Potete trovare tutte le informazioni e prenotarvi sul sito WISP nazionale www.wisp.it Facciamo il punto sullo sport di base.